Io cercherò di comunicare quello che mi sta a cuore che non è l'aspetto tecnico barra tecnologico della cosiddetta rivoluzione informatica, bensì l'aspetto culturale. Cioè, il, il tema è poi sempre lo stesso, i computer non li hanno inventati né Steve Jobs né Bill Gates, loro hanno immaginato come i computer eh, certi computer fatti in un certo modo venduti a un certo prezzo avrebbero potuto contribuire a cambiare il mondo in meglio e questo credo che sia un argomento oggi conclamato il mondo è cambiato c'è più libertà c'è più accesso all'informazione e secondo me va significato soprattutto ai giovani che tutto è nato su una spinta rivoluzionaria giovane trasgressiva ma di uh, aumento di libertà.